Cosa c'è là dietro il triangolo delle Bermuda? Quali sono i segreti di Fatima? Chi ha costruito le piramidi egizie? Ma soprattutto... Quanto devo stare col trupic? Piccola premessa, chiedo scusa se sei un esperto in questo campo, lo sto spiegando su un canale YouTube. Quindi, se vuoi una cosa più dettagliata, vai alla SAI. Vedendo che gran parte di chi me lo chiede è un ragazzo, ok, che va mediamente dai 15-16 anni ai 20-25, do per scontato, fra virgolette, che voi non sappiate sostanzialmente cosa sia come fai anche se io ti dicessi 0-01 come fai ad arrivare a quella somma se non sai dove intervenire quindi segui tutto il video per capire bene o male che cosa sia effettivamente questo parametro ok vediamolo ok per spiegare questo fattore ho bisogno sostanzialmente più di uno schema visivo piuttosto che il programma di acquisizione e partiamo con il dare qualche nozione base di quello che è il funzionamento dell'audio dell'acquisizione ok quindi tu canti ok facciamo così escono delle onde dalla bocca che entrano dentro il microfono ok che a sua volta entrano dentro il pc ora Lasciando stare tutto il percorso di conversione, vi basti sapere che queste onde entrano nel PC, ok, tramite una fotografia, no? Sostanzialmente è come quando tu hai una foto, scatti la foto, tramite la differenza di onde si percepiscono i colori, io non so bene come funzioni in ambito fotografico, e i pixel prendono ciò che c'è nella vita, no? Quindi di analogico, te lo trasformano in digitale. Nella musica questi pixel si chiamano sample rate, ok? Ovvero, prendiamo da sola questa parte qua, ad esempio. Abbiamo un'onda fatta così. Cosa succede? Il PC fa una foto a tutte delle diverse eh, tipi di movimento che fa la nostra onda sul nostro asse del tempo, no? Quindi fa una foto qua, fa una foto qua. Fa una foto qua, fa una foto qui e così via. Così che in memoria lui può inserirla nel progetto, ok, e farci avere la nostra onda. Ora, lui fa circa oltre 40.000 foto su, su tutto lo spettro delle frequenze, no? Quindi da 0 fino a che ne so, 20.000. Vi dice niente? Esattamente, non 40.000, ma 44.100 scatti. È appunto quando impostate il vostro progetto su 40.400, ok? Potete scegliere di mettere 48.000, quindi farà più scatti, 98, il PC vi scoppierà, però farà 98.000 campioni di tutta la nostra onda e te li riporta su, sul PC. Perché sto dicendo questo? Perché è dovuto più o meno a questa cosa qua il nostro True Peak, ok? Come dice già il nome True Peak è picco reale, cioè quello che è essenzialmente la nostra punta, il picco, ok? Quindi qualora noi dovessimo avere un'onda così, il True Peak sarebbe lui la parte più esposta più in alto ok vediamolo anche sul progetto ad esempio di questa onda qua il true peak sarà più o meno qua sopra qui ok vedete tutti questi pallini questi pallini sono la nostra frequenza di campionamento sono i nostri appunto 44.100 scatti che poi ci formano l'onda ok come mai questo true che è così rilevante all'interno di un mix. È così rilevante perché qualora noi dovessimo registrare a 4400... Facciamo un nuovo foglio. E il nostro spettro d'onda è fatto così, ok? Troviamo tutti i vari puntini, ok? Che il nostro PC prende per ricopiare l'onda su, sul digitale. Uno lo fa qua, uno lo fa qua... Uno lo fa qua e ci crea la nostra onda. Quando andiamo in mastering, ok, quindi iniziamo con il limiter e tutto, il nostro 0, secondo il digitale, ok, è qua, alla sua estremità, ok? Qui noi abbiamo 0, quindi per noi è tutto a posto. Sulla linea di mastering non stiamo clipando, anzi ci mettiamo a meno 0,1, ed è tutto a posto, in digitale noi siamo puliti, clean, ok? Però avete visto bene che la nostra onda non finisce qui. Abbiamo un altro punto qua che il PC non ha rilevato, perché per frequenza di campionamento l'ha saltato, ok? Lui non dice in automatico i picchi più alti vanno rilevati sempre per non far clippare. Lui fa 44.100 foto, però non sta a rilevare le altitudini delle nostre onde. Quindi, quando dal digitale andiamo in analogico e lo facciamo riproducendo la canzone su, ne, nello stereo, nel cellulare e quant'altro, si ha una riproduzione analogica, quindi l'onda noi ce la sentiamo tutta, sostanzialmente. Qual è il discorso? Che risentendo tutta noi diamo per zero questo discorso qua, però esce anche tutto questo suono qui, ok? E quindi questo è una distorsione. Questa roba qua supera lo zero, ok? E il true pick ti dice di quanto. Uno, uno e mezzo, di due, di cinque. Stai sgravando, ok? Come evitare? Vi direte, vabbè, io registro con un sample rate più alto, così almeno ho più probabilità di prendere quel, quel piccolo là, ok? Vi dico, non ha... Molto senso, perché l'intelligenza del PC, e vi faccio vedere come, guardate un po' qua, forse iniziate a capire, quando ad esempio mettete un limiter, che cosa significhi in realtà oversampling, ok? Oversampling, mettendolo per 2, questo farà sì che la nostra frequenza di campionamento raddoppi. Ok, possiamo addirittura quadruplicare la nostra frequenza di campionamento e lui, avendo ovviamente più foto, potrà trovare meglio il nostro picco evitando di registrare così in 96.000 che ti esplode casa, ok? Quindi avrai comunque sia un riscontro più preciso ma ci sta comunque sia di eh, oltrepassare lo zero analogico in digitale. Come evitare ciò? Con il limiter, soprattutto io conosco quello del, del Fab Filter Pro L, c'è un tastino che attivandolo ti comprime lui. Il true troopic in eccesso. Ok? Vi faccio vedere: vi basterà. Quindi, eh, pompiamo un po': che qua stavo solo mixando. Lì si dice: Forse è meglio sentirsi parlando se dicono cose che poi con la mano propisci mi perdo nei capelli lìci. Che fra le dita santone le fibre del cuore per yeah. Il mondo, yeah, ormai gocce di vero non nel mio whiskey. basterà premere questo bottone qua ok yeah rovescio il mondo yeah, ormai dipinti gocce di vene, non nel mio whiskey. Diamo un'uscita di, uh, boh, meno 0,1. Andiamo a mettere su un controllo per vedere il true peak. Yeah, il mondo yeah, i ormai e vedete che io non supero, ok, lo 0. Ok, non vado su più 1, più 0,5, più 0,8 e quant'altro. Sto preciso nel mio. Quindi, se noi dovessimo... Diminuire l'oversampling. Cosa accadrà qua? Probabilmente. Non sicuramente, probabilmente. Stiamo clippando. Vediamo, proviamoci. Yeah, rovescio il mondo can Yeah, i sorrisi ormai dipinti. Gocce di veleno nel mio whisky. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, rovescio il mondo can diski. Yeah. Quindi il mio consiglio è di tenere acceso appunto questo tastino qua sotto e di regolare sempre l'oversampling più alto, così almeno avete più controlli sull'onda, ok? In un punto probabilmente più alto, poi se volete stare totalmente tranquilli, vedete, se vi dice che è clip di 1, di 0,5, andate a abbassare l'uscita, ok? State più sotto di 0,5... Così almeno quando andate in analogico, che vi ricordo non è altro che l'ascolto poi su strumenti eh, esterni, telefono e quant'altro, avete un ascolto clean, pulito, ok? Per questo video è tutto, vi ricordo di iscriverti e lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto e se hai qualche amico che non dorme la notte per cosa siano i truppi, mandali questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!